Ciao a tutti, in questo video vi farò vedere una nuova, una nuova caratteristica che è stata introdotta in, e che troveremo in QGIS 3.6 fra qualche mese, a febbraio. Questa è una caratteristica veramente, a mio avviso, molto, molto, molto interessante, in quanto avvicina sempre di più QGIS agli strumenti CAD. Questa nuova Futures è... è è stata introdotta, riguarda il trim e l'extend, cioè eh, il tagliare e eh, l'estendere. Questa è una tipica caratteristica degli strumenti CAD. Allora, vediamo, ho disegnato delle linee e anche un poligono. Ora, mettiamo caso che eh, questa linea, vedete questa linea qua, voglio che sia estesa fino a questo a quest altro confine qua, okay? oppure che questa sia tagliata qua. Allora, cosa si fa? Si seleziona l'elemento, che è la linea, se metti in editing, che cosa ho fatto? Ho fatto doppio clic, eh, mettiamo in editing, questo qua lo attiviamo il, eh, lo snap al segmento, questa è, questa è la parte più importante, perché altrimenti non funziona, perché eh, eh, la, questa caratteristica deve individuare i segmenti, quindi devo attivare snap segmenti, e poi, da questo qua, seleziono queste due caratteristiche e vado qua, vedete qua c'è una nuova icona, clicco qua, vedete questa si, si evidenzia, diventa rossa, ci clicco sopra e poi mi avvicino all'altra, vedete? Ed è già estesa. Ok? Molto. Salvo e chiudo. Come vedete, ho esteso questo fino a qua. La stessa cosa vale per i poligoni, se io attivo i poligoni, naturalmente sempre qua sul segmento ok questo qua attivo vedete qua il segmento si evidenzia questo qua o questo qua si evidenzia poco però si evidenzia non so se evidenzio questo ci clicco poi mi avvicino al segmento al poligono vedete estensione ed è questo, se invece mi sposto un attimino potrebbe essere la continuazione di questo se vedete ok se clicco si ottiene così. Se avvicino qua, evidenzio questo, vedete, Se clicco, mi sposto qua, vedete. E c'è questo. Veramente stupenda. Ciao ragazzi, alla prossima.